Ignazio e Cecilia, la prima foto dopo Il Grande Fratello e Aletto. Cecilia e Moser finalmente liberi di amarsi lontano dalle telecamere. Nella puntata del Grande Fratello VIP andata in onda ieri 27 novembre 2017 Cecilia Rodriguez è entrata nella casa più spiata dItalia per riabbracciare Moser. Tra i due di certo non è mancata la passione, si sono subito baciati e abbracciati, ma l'incontro è stato breve. Durante la puntata Ignazio è stato eliminato, ha quindi raggiunto la fidanzata in studio. Cecilia e Ignazio sono finalmente liberi di vivere il loro amore con serenità fuori dalla reality. La coppia continua però ad aggiornare i fan che li segue, nelle ultime ore l'affascinante Mosera ha già postato la loro prima foto su Instagram lontano dalle telecamere. Nello scatto si vedono Ignazio e Cecilia mentre si abbracciano e si scambiano un dolce bacio a letto. Ignazio e Cecilia hanno trascorso la loro prima notte insieme da soli. Cecilia e Moserra hanno trascorso la loro prima notte da soli dopo aver salutato amici e familiari. Di certo i due non vedevano l'ora di recuperare il tempo perduto. Più volte nella casa del grande fratello Vip avevano dichiarato di non vedere l'ora di uscire per vivere la loro bellissima storia d'amore nella vita reale. La coppia è stata parecchio criticata dai fan del reality per il loro comportamento giudicato, esagerato e spinto. Adesso sono finalmente liberi di amarsi e coccolarsi senza doversi nascondere.